Cara professoressa Bocchia, sono Pino Di Blasio, il capo redattore della Nazione e vorrei chiederle che cosa, stanno, che cosa sta frenando la vaccinazione dei pazienti oncologici se qualcosa sta frenando veramente questo tipo di vaccinazione in questi soggetti particolarmente fragili. Perché nel corso della prima ondata, nella fase più dura del lockdown, la sensazione è che un po' di cure, forse non alle scotte, ma da qualche altra parte siano saltate per questo particolare tipo di pazienti. Lei non ritiene che debbano essere vaccinati in fretta assieme anche a chi si prende cura, a chi assiste i pazienti oncologici, i famosi caregivers? Caro direttore, la sua domanda è molto importante e la ringrazio per avercela fatta. I pazienti oncologici e oncematologici sono pazienti immunodepressi sia per la loro malattia di base sia per le terapie che devono affrontare che sono spesso delle pesanti chemioterapie e anche terapie immunosoppressive. Per questo motivo, quando un paziente oncologico o onchematologico viene a contatto con il virus può avere un'infezione grave e anche mortale in una percentuale molto superiore rispetto alla popolazione normale. È chiaro quindi che il paziente oncologico e onchematologico deve fare la vaccinazione, per lui è prioritaria, però proprio perché è immunodepresso, per il suo stato appunto immunodepressivo, il vaccino può essere meno efficace e la protezione che dà a una persona sana può essere meno piena, meno importante. A questo punto, per questa categoria di pazienti, diventa cruciale il ruolo dei familiari, il ruolo dei caregivers. In che senso? È proprio attraverso l'immunità di gregge che a partire dal nucleo familiare, e dalle persone che si occupano dei pazienti che noi riusciamo veramente a proteggere questi pazienti e, e questa è l'arma vincente per, eh, per evitare che loro si infettino. Quindi direi che è cruciale, è mandatorio che vengano vaccinati anche i caregivers e anche i familiari dei pazienti oncologici e onchematologici. E da ultimo mi permetta di dire una cosa, eh, se vogliamo raggiungere l'obiettivo e uscire da questa pandemia però c'è bisogno dell'aiuto di tutti. I nostri nonni hanno affrontato le bombe per cercare di proteggere i loro figli e dare loro un futuro. A noi fondamentalmente è chiesto di vaccinarci. Io credo che ce la possiamo fare se vogliamo.